Smalettando un po' sulle impostazioni grafiche di Forspoken, si può solamente capire che per risolvere un po' la grafica, per aumentare un po' gli fps, è personalizzare proprio tutto, quindi mettere off su tutto veramente, perché la mia 1660 super non ce la fa. Ho fatto un test, ho fatto un benchmark, 65 minimo, 72 il massimo di fps che riesce a fare. Quindi l'unico modo può aiutarci ad aumentare un po' gli fps è la md resolution quindi può servirci moltissimo metterlo su prestazione però il fatto è che come potete vedere in basso invece 4800 MB su 5 gb anche se metto tutto basso tutto off si prende lo stesso un sacco di vram è... più di questo ragazzi io... Non so proprio come fare perché i giochi piano piano si evolvono Quindi la mia 1060 Super non ce la fa come potete vedere Guardate un po' la grafica è uno schifo Cioè è uno schifo non si può neanche giocare Ma come fai a giocare con quella grafica? Quindi poi ho risolto attivando la MDFx Super Resolution Perché se lo metti su off poi è un casino ora che lo metto su un po' qualità prestazioni più o meno adesso si vede molto bene e ora vi faccio vedere un attimo in quanti FPS sto facendo quello che bisogna fare ora è disattivare il V-Sync quindi la virtualizzazione è attiva quindi dobbiamo disattivarlo Ragazzi, test finale. Eccoli qua. 75 fps massimo. 76, 75. Questo è... Cioè, non riesci neanche ad arrivare a 80. Ma è incredibile. 88, oddio 80. Oh. Comunque, guardate un po' anche la temperatura del, dei miei componenti. Per esempio, il processore. Ovviamente nella mia stanza fa un po' freddo. Quindi io ho cercato di non accendere i scaldamenti. Per tenerlo. Ad un clima proprio che si basa anche al clima fuori, quindi fa freddo sia fuori che dentro. E come potete vedere, la temperatura del processore è sui 63 e invece la scatavito sui 61-60. Anche se io ho l'MSI non tanto appena l'attivo, le ventole cominciano a girare più il gioco, comincia a girare il doppio. E, sinceramente la velocità delle ventole bisogna sempre regolarla se no si rischia di romperla quindi la temperatura è quella gli FPS sono quelli sto facendo un po' di danno a queste più o meno cioè, non, laggo, non laggo la grafica è questa grazie alla modalità FX resolution di AMT e niente di che quindi ragazzi se volete continuare a godervi questo gameplay e vedere un po' se c'è un picco con un calo di FPS uh, segnalatelo e <ride> che possiamo fare di più. Con la 1058 FPS, con la 1060 Super, facevo più. Cioè, sto gioco è pure ottimizzato male. Dico. Eh? Uh, grazie a tutti per questa visione, ragazzi. Grazie a tutti per il vostro tempo. Lasciate un like se questo video vi è stato utilissimo. Un commento. Iscrivetevi al canale. Ragazzi, ho fatto anche un altro benchmark su. Alta definizione di forspoken, alta definizione, eh, alta definizione, 32 fps, il massimo, 28 minimo, cioè boh. Quindi, grazie a tutti per questa visione, ragazzi. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Godetevi il gameplay. Ciao, ragazzi, ciao. and done probably one to the history thing <sighs> great <Free. sighs> huh what's this Why not take a step back and try to relax? Why not leave me alone? Never true of every battle. Here it comes. Who is trying to keep it exactly... Uh, that fucker right there. You seem less chirpy all of a sudden. I feel like the strength's gone right out of me. Uh? You don't hang around, do you? No point in wasting time. Straight up amazing, am I right? Ah. <sighs> shit, fuck, shit. Throwing a hissy fit won't help. This looks like a big one. We're looking a little green around the field. I think there might be a reason for that? I think I might be getting a taste for this stuff. There are worse habits, I suppose.